52 minuti in questo momento state ascoltando giornale radio 120 minuti bonus occhiali 2023 in arrivo il voucher di 50 euro per l'acquisto di lenti da vista o lenti a contatto o un rimborso pari alla stessa somma dopo una lunga attesa più di due anni è arrivato un nuovo bonus messo a disposizione dal governo a sostegno dei cittadini si tratta appunto di questo bonus occhiali 2023 sarà possibile presentare domanda online dal 5 maggio anche se di fatto i commercianti, gli esercenti possono registrarsi già eh, da qualche giorno. Della questione ce ne parla Rosi Delia, informazionefiscale.it, buongiorno. Ciao Vicky, ciao a chi è in ascolto. Oggi parliamo del bonus occhiali. Dal 5 maggio i cittadini e le cittadine con un ISEE fino a 10.000 euro potranno richiedere il contributo di 50 euro per le spese relative all'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto. Il beneficio può essere richiesto una sola volta, ma per ogni componente del nucleo familiare al quale si riferisce l'ISEE. Parliamo quindi della situazione economica delle famiglie e non della situazione Reddituale del singolo individuo. L'agevolazione avrà due forme: consisterà in un voucher da spendere presso i rimeditori autorizzati per gli acquisti effettuati dal 5 maggio in poi, mentre avrà la forma di un rimborso per coloro che hanno acquistato occhiali e lenti a contatto dal 1 gennaio 2021 al 4 maggio 2023. Si tratta in un certo senso di una misura retroattiva per alcuni beneficiari e beneficiarie perché i tempi di attuazione sono stati veramente lunghi, più volte ci troviamo a sottolineare l'importanza dei decreti attuativi perché sono quei passaggi che permettono di vedere concretizzate le agevolazioni che i governi mettono in campo. Il bonus occhiali è eh, un esempio di lunga attesa perché è stato introdotto dalla legge di bilancio 2021 approvata dal governo Conte. Solo alla fine del 2022 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto attuativo con tutti i dettagli e le modalità per accedere al beneficio. La possibilità di presentare domanda si concretizzerà soltanto dal prossimo 5 maggio, quindi parliamo di più di due anni di attesa per poter richiedere questo contributo in realtà messo in campo dal governo conte proprio per eh, far fronte alle difficoltà economiche ehm, collegate all'emergenza eh, coronavirus eh, ora finalmente sarà possibile presentare domanda per ottenere questo contributo utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal ministero della salute dedicata proprio al bonus vista per il rimborso si avrà tempo fino alla scadenza del 3 luglio per effettuare la richiesta, mentre per i voucher eh, si avrà tempo fino al 31 dicembre. Gli acquisti poi dovranno essere effettuati entro 30 giorni dall'emissione presso uno dei rivenditori eh, che eh, si è accreditato, quindi è entrato nel sistema agevolativo del bonus vista. A prescindere dalla tipologia della richiesta sarà necessario prima di tutto effettuare l'accesso al, al portale tramite le credenziali che utilizziamo solitamente per i portali. Quindi parliamo di, di SPID, della carta d'identità elettronica o di, della carta nazionale dei servizi. Per presentare domanda ebbene, avere a disposizione, ehm, è necessario anzi, avere a disposizione la dichiarazione sostitutiva unica riferita a un ISE non superiore a 10.000 euro, che è proprio il requisito principale richiesto per eh, ottenere questo contributo. In caso di richiesta di rimborso eh, bisogna avere poi a disposizione gli estremi della fattura o eh, della documentazione eh, commerciale. Il voucher viene emesso contestualmente alla domanda online ed è immediatamente spendibile eh, in un'unica soluzione. Eh, al contrario per, per il rimborso eh, bisognerà attendere l'accredito che eh, avviene su conto corrente, quindi in fase di domanda bisognerà anche eh, indicare l'Iban eh, sul quale si vuole eh, ricevere il contributo eh, di, ehm, di 50 euro. L'importo specifica al Ministero della Salute in questo caso verrà erogato successivamente alla verifica dei dati inseriti ed è possibile controllare quindi lo stato di avanzamento della richiesta accedendo alla piattaforma e visualizzando lo stato della pratica. Prima di chiudere va fatta sicuramente un'ultima precisazione. Uh, il beneficio, il, uh, quindi il bonus vista, il bonus occhiali è cumulabile con la detrazione IRPEF che spetta per l'acquisto degli occhiali, che in quanto eh, dispositivi medici possono rientrare eh, nella, diciamo, nella somma delle spese mediche e sanitarie che danno eh, diritto a una riduzione IRPEF pari al 19%, ma è bene specificare eh, eh, solo per la parte che resta a carico del contribuente. Uh, quindi facciamo un esempio pratico, se gli occhiali hanno avuto un costo di 200 euro e grazie al bonus vista sono stati quindi rimborsati o coperti tramite voucher 50 euro, uh, è stato coperto l'importo di 50 euro, la cifra che contribuisce a ridurre l'imposta da versare ammonta a 150 euro e non ehm, a 200 eh, quindi questa è un po' eh, la panoramica su, eh, su questa mh, agevolazione che eh, si appresta a partire dal 5 maggio ed è eh, destinata ricordiamo a chi ha un ISEE fino a 10.000 euro potrà consistere in un voucher da utilizzare in futuro o potrà guardare al passato e eh, avere la forma di un, uh, di un rimborso. Per coloro che ne beneficeranno sarà possibile anche uh, usufruire della detrazione che spetta Bene. per l'acquisto de degli occhiali, ma solo per la parte che uh, non è coperta già dal, uh, dal bonus vista. Che non è coperta già dal suo bonus? Eh, beh, io stavo prendendo appunti eh, come una bravissima scolaretta. Grazie Rosi Delia, informazionefiscale.it.